Quando parliamo di montagna, il nostro pensiero va immediatamente alle cime innevate, a bianche piste da sci e all'inverno. La montagna, però, è uno dei posti migliori dove praticare sport, soprattutto d'estate. Oteos, on the evolution of sports, sale in quota per andare a scoprire come si sono evoluti alcuni sport e lo faremo attraverso Moviment. Moviment 2000 è un mondo a sé stante, raggiungibile solo con gli impianti di risalita che partono dai paesi di La Villa, San Cassiano e Corvara, nel cuore dell'Alta Badia. Movement è un luogo dove praticare lo speed hiking, il nordic walking, slack line, il fitness, il parapendio, l'arrampicata e molto altro. Per gli amanti della bike è una rete di sentieri e morbide pendenze adatte a corse e a piacevoli pedalate in sella alla mountain bike e alla e-bike. Per capire cos'è esattamente Moviment 2000 abbiamo incontrato Alessandro no, la, Uber, puro, responsabile Microsoft. I okay. parchi Moviment sono nati dieci anni fa con lo scopo di creare un'area per fare attività fisica per famiglie, per ragazzi, per giovani e anche per adulti perché vuole passeggiare e divertirsi. C'è stato un, uno sviluppo eh, importante, abbiamo iniziato dieci anni fa con dei laghetti dove fare del knipe, dove rilassarsi, dove far divertire magari i bambini in acqua. Invece ci ritroviamo dieci anni dopo con il geocaching, l'orienteering, si può andare in bici, ci sono delle bellissime passeggiate, i parchi infatti si trovano a 2000 metri e c'è questo altipiano tra i pesi di Crovara la villa San Cassiano che sono collegati con dei facili eh, sentieri. In questo periodo particolare che è l'estate 2020 ovviamente ci sono dei regolamenti particolari per l'utilizzo degli impianti di risalita, gli impianti di risalita vengono utilizzati eh, a due terzi quindi hanno il due terzi della capacità normale per portare la gente in quota e c'è l'obbligo della mascherina e ovviamente del distanziamento di un metro. Una volta arrivati in quota la situazione cambia sia all'aria aperta, tutte le infrastrutture sono all'aria aperta e quindi eh, se si mantengono le distanze di un metro si può anche eh, fare attività fisica senza la mascherina. In questo primo appuntamento con On the Evolution of Sports e Moviment andremo a scoprire tricks and tips del mondo del downhill, ma non solo. Ci faremo accompagnare in questo viaggio da alcuni sportivi d'eccezione. Tre anni fa abbiamo creato dei trail per uh, le bici, proprio solo per le bici e vediamo che di anno in anno vengono uh, usati sempre di più, insomma, e sempre di più abbiamo uh, richiesta di avere dei trail dedicati alle, alle bici. Allora Camilla, questi sono i nostri tracciati, okay. denominati Bike Beats. Abbiamo tracciati di tre difficoltà, quindi verde. Abbiamo due tracciati che è Lödli Trail, che viene dal ladino e significa occhi, poi l'Odlina Line, giusto, poi abbiamo i tracciati blu che è Havana e Bridge Line, dopo ti spiegherò quelli abbiamo aperto quest'anno E i tracciati rossi che sono quelli un po' più difficili che è il Cur Trail che significa cuore e la Jump Line dove vedremo tanti salti E poi nuovo di quest'anno è il Man's Trail che è la cartina questa qua di destra e che è un trail che scende su un pendio nuovo Che non avevamo ancora, da cui non eravamo ancora scesi, che vedremo anche tardi poi. Chiaramente noi ci concentriamo qui al massimo, no? No, Perché, io ho visto che no. sei attrezzata no, bene no. quindi passiamo al rosso. No, no, no. Scusa, e questo? Gap, drop, Ecco, jump. questi qua sono, ecco. qua abbiamo inserito tutta la segnaletica dei nostri tracciati. Questi qua sono i tre tipi di salto che abbiamo noi nei nostri, nel nostro parco. Un gap jump è praticamente un salto dove a metà c'è un gap, quindi okay. una buca o qualcosa che bisogna saltarla. Poi abbiamo i drop che sono normalmente sempre costruiti in legno, che vedremo dopo, che okay. sono pedane. Il, il drop è un salto che scende, ti fa cadere nel vuoto, diciamo. Okay. E poi abbiamo i jump, questi qua sono i table jumps, okay. che sono fatti praticamente, in inglese si dice table perché come un tavolo, c'è una rampa di salita, c'è il flat che è, è diritto e poi dopo c'è la discesa che è l'atterraggio. Allora, la posizione sulla bici è una cosa individuale, però oggi... Abbiamo portato anche Mattias, wow, la nostra guida, Ragazzi, aguina. che lusso, mi sento una principessa, Addirittura. grazie, eh? ciao, come va? Ciao, sei bene. pronta per affrontare questi bellissimi bike beach? Ti mi vedo prontissima, <ride> ti vedo molto pronta, no, magari facciamo un po' un piccolo riassunto delle cose un po' più importanti diciamo, per affrontare al meglio questi trail Okay. Allora, la cosa principale o fondamentale è la, la, la posizione in bici, no? Bene. Eh, la bici è quella giusta, eh, quindi va benissimo Per stare sopra la bici bisogna stare con una posizione un po' bella sciolta, non troppo okay. rigida, con i gomiti un po' piegati I piedi sempre paralleli, okay. Okay? quando così. sei in su in bici, esatto, e la, okay. le discese si affrontano fondamentalmente in piedi E per questo abbiamo noi la sella telescopica, che ho visto che ce l'hai anche nella yes. tua bici perché le discese si affrontano sempre con la sella abbassata perché così abbiamo una miglior guidabilità della bici perché così possiamo usare meglio il nostro baricentro e spostare il peso in avanti e indietro in base alla pendenza che andiamo ad affrontare più è ripido più dobbiamo stare indietro col peso okay. invece se è più piano, più piatto, possiamo stare un po' più verticali sopra la bici questo ci dà una gran mano diciamo, per guidarla meglio no? ok allora ripeti... Ciappette sopra la sella oppure sempre in piedi sempre in piedi, sempre okay. in piedi. poi quando c'è mare un pezzo un po' piatto ti siedi un po' per riposare Ok però quando si affronta i trail si sta in piedi okay? Okay. Perché si guida meglio la bici Una cosa molto importante anche sono i freni come usare i freni eh, Perché bisogna usarli tutti e due contemporaneamente eh, Per evitare eh, che usando solo quello Anteriore che ci si ribalta in avanti invece quello posteriore il rischio che slitti la ruota quindi bisogna sempre usare tutti e due i freni anteriore e posteriori contemporaneamente con un po' di sensibilità ok Sei pronta eh, per forza eh, per forza Camilla la cosa che fa veramente la differenza in un bike park è la manutenzione perché i drenaggi funzionano bene ma funzionano bene se vengono giornalmente o anche qualche volta durante la settimana vengono sgombrati dalla terra ecco quanti siete a occuparvi della N del Noi siamo della in vita. sei, sei più io, io faccio da, gestisco i progetti, faccio le progettazioni dei nuovi tracciati e seguo tutta la costruzione con i macchinari. E, allora, tutti i nostri tracciati sono carattere flow che è, un, è una tipologia di cross country della bicicletta. Il flow significa discesa come, è come uno scivolo diciamo noi lo classifichiamo come uno scivolo quindi come puoi vedere qua è bello liscio non ci sono ostacoli non ci sono radici non ci sono sassi okay. grandi o comunque eh, ostacoli naturali quelli sono i single track che sono un altro tipo di tracciato ci siamo fermati qua perché volevo farvi vedere quello che intendevo con chicken line chicken line è sempre una linea alternativa per i principianti quindi ogni struttura complessa come questa qua che è una step up turn quindi si salta in e si salta in uscita abbiamo creato una chicken line quindi il tracciato si divide per, per poco e crea una curva più semplice per il principiante o chi non vuole esagerare come dicevamo prima i drop Allora, adesso ci troviamo al primo ostacolo, il primo highlight della jumpline. Non può essere una jumpline senza avere i drop, quindi ci troviamo proprio sui tre drop con le varie difficoltà. Ti voglio spiegare un po' più nel dettaglio come costruiamo le costruzioni in legno. In costruzione in legno noi usiamo soltanto l'arice, come tipo di legname l'arice è quello che sopporta meglio le intemperie, la neve, il, gli sbalzi termici e anche le, le intemperie, quindi la pioggia e tutto. Come puoi vedere qua andiamo ad applicare una rete zincata. Una rete zincata non è, soltanto, non è soltanto estetica, ma serve per non scivolare in bici. Quindi il battistrada, lo vedrai dopo quando andiamo in bici, serve a non scivolare e a tenere la, la bici salda sulla posizione in cui il rider desidera andare. Speriamo! <ride> No, allora parliamone, <ride> parliamone, Questa, questo è il primo highlight della jump line, che sono i tre drop, okay. punto caratteristico di una jump line, il drop è un salto che si salta cadendo nel vuoto, hai la sensazione, perché le pedane non sono mai inclinate verso in su, quindi non ti fanno staccare, ti fanno staccare però sempre o in orizzontale o quasi in discesa come vediamo la piccola e la media. Abbiamo tre drop qua, quello più alto è 95 cm per un volo di dai 6 agli 8 metri. Poi abbiamo quello medio che è alto 45 cm per un volo dai 3 ai 4 metri e poi quello piccolo per eh, i principianti o chi non vuole esagerare. Nel salto. Creiamo la massima pendenza, creiamo un punto di raccolta per eh, l'acqua per far, farla ah, fuoriuscire. Far sì, sì. Questo è un tubo da drenaggio dove l'acqua portata dal canale c'entra dentro e passa sotto al, al trail. Noi siamo contro le, le cannellette di scolo, quelle in legno è presente, sì, fatte, sì, perché quelle lì sempre per il fatto del legno diventano scivolose. Quindi l'acqua noi preferiamo spostarla da una parte all'altra del trail facendola passare sotto il trail e non attraverso. Parlando di montagna, non possiamo però non citare l'arrampicata, una pratica che accompagna l'uomo sin dalla preistoria. Una disciplina che è rimasta, sotto il profilo della sfida verso la vetta, praticamente immutata nel corso del tempo. Io ho visto un'evoluzione eh, diciamo abbastanza evidente. oggi. L'andare in montagna è quasi correre, eh, vedo che tanti proprio fanno le cime di corsa, è uno sport praticamente eh, sì, a livello estremo direi quasi. No, però noi cerchiamo ancora come guide alpine di vivere la montagna eh, come la vivevano magari allora. È proprio bello per questo portare la gente. Eh, che sono poi i tuoi clienti che diventano di conseguenza amici in posti un po' selvaggi e vivere la montagna eh, sì in sicurezza perciò sentirsi bene tutto quanto protetti è, però magari come andavano i nostri nonni ancora no? chiaro la scarpetta okay. sei vestito diversamente non c'è più il feltro come magari allora appunto c'era la giacca vento è tecnica al massimo e tutto, però diciamo inserire un po' una certa eh, diciamo, un sentirsi un po' nel, nel, nel... come erano loro. Ecco. Conosco tanta gente che scala molto forte a un grado molto alto in Falesia, dove appunto la protezione magari è a metro o a metro e mezzo e lì la testa c'è. Quando si spostano e vanno a fare delle vie magari alpine, quindi lo miti eh, chiaramente la protezione è distanziata in evidenza e se non c'hai la testa è veramente difficile. Sono nata sulle Dolomiti e per me montagna è casa, è cuore, è tutto. Io ho arrampicato da piccolina con mio papà, un grande alpinista che mi portava ad arrampicare anche quando poi avevo 17-18 anni e lì era più dura perché magari la sera prima facevo serata con i miei amici e poi la mattina verso le 5 il papà veniva a bussarmi alla porta e pronti via, si partiva, zaino in spalla e si arrivava all'attacco e si affrontava la parete. E lì non ci sono balle, devi essere concentrato, devi esserci, davvero devi essere sul pezzo e andare avanti.